Grazie Presidente, eh, volevo ringraziare l'assessore Lemmetti eh, che eh, ha illustrato la mh, delibera di riorganizzazione delle, delle partecipate, eh, mh, segnalando ovviamente che così come ieri eh, come consiglieri, insomma avevamo eh, lamentato i tempi ristretti per l'analisi la, e la discussione delle tre delibere sui debiti fuori bilancio di Roma metropolitane anche su una delibera così importante come quella della riorganizzazione delle partecipate seppur atto ehm, diciamo prescritto dalla, eh, da, dalla legge, ovviamente eh, sia eh, come Commissione bilancio che in generale come consiglieri eh, abbiamo avuto poco poco tempo per, per poter approfondire fermo restando che ricordo che c'è una relazione del dipartimento partecipate eh, di oltre nei due allegati di oltre 170 pagine quindi eh, che dimostrano sicuramente un, un lavoro approfondito un ottimo lavoro ma che dall'altra parte eh, dall'altra parte ovviamente rendono più complesso il lavoro dei consiglieri in termini di conoscenza de, dei fatti per cui, eh, su questo credo che si possa sempre migliorare in, tempi, in termini di programmazione. Ma ehm, volevo eh, un attimo ovviamente riconoscere al, a, a chi fa l'assessore alle partecipare di Roma Capitale una specie di, eh, eh, di qualità eh, eroica, insomma l'ho detto già in passato, sia per l'assessore eh, Colomban e poi per l'assessore Alessandro Gennaro. A maggior ragione per l'assessore Lemmetti che ovviamente unisce anche la, eh, la competenza e la responsabilità sull'assessorato assessorato al bilancio e vorrei esprimere proprio perché con l'assessore Lemmetti ho ormai un, un rapporto eh, schietto, insomma, sincero, da, da più anni un po, di, eh, un po' di preoccupazione, non tanto per ovviamente la qualità, l'impegno e la passione che mette, nel, che, eh, conosco, che, che conosco bene, insomma, nella gestione di questi, de, de, delle problematiche eh, legate alle partecipate, ma per una mera analisi, eh, mera analisi dei fatti. Eh, io percepisco uh, un rischio, questa amministrazione eh, non ha fatto molto, ha fatto moltissimo sulla riorganizzazione delle partecipate, almeno in termini di approccio, perché ovviamente... Eh, doveroso dirlo, insomma le partecipazioni di Roma Capitale sono, eh, erano e sono una realtà estremamente complessa e piena di problemi, però ad oggi eh, qual è il rischio? Il rischio di aver lavorato tanto, eh, essersi impegnati, cercato soluzioni, sbagliato, perché bisogna pure ammettere che qualche volta no, eh, riconoscere i propri errori da una parte permettono di... Eh, non commetterne o cercare di commetterne meno, ma soprattutto trovare le soluzioni migliori a quelle che si erano prospettate. Però ad oggi il quadro ci pone di fronte a una situazione che, di cui dobbiamo tener, tener conto, perché eh, al di là del fatto di chi governerà Roma e così via, io eh, spero che eh, diciamo, si concretizzino in questi mesi che mancano tutta una serie di eh, presupposti che in realtà esistono e che abbiamo messo in campo, ma eh, che al momento ancora non trovano realizzazione. Quindi per non essere eh, troppo lungo, mh, mi scuso, ho preso qualche appunto che chiaramente le partecipate sono tante, ma sperando anche in una replica dell'assessore dell Alemetti, anche se so che il Consiglio non è un dibattito eh, fra eh, più, eh, più entità, però visto che c'è la possibilità magari di una replica dell'assessore, dell Pongo anche in termini di discussione con, eh, con i colleghi alcune, alcune questioni che ritengo, che ritengo importanti. Allora, su eh, ATAC, eh, come sapete, io ho sempre sposato la soluzione del concordato preventivo, convintamente, eh, quindi non, eh, non, entro, non entro nel merito. Però eh, si sono verificati una serie di problemi e in particolare ad oggi a me risulta, comunque eh, viva la situazione della, ehm, della valorizzazione del patrimonio di Atac, perché è uno dei punti eh, premianti del, eh, del risanamento dell'azienda. Mm, mi ricordo di eh, aste andate deserte o quasi, per cui eh, su questo volevo porre la sensibilità dell'assessore per eventualmente dare qualche indicazione sul, eh, sul futuro e se... Eh, questo andrà eh, a risolversi. su AMA ovviamente la situazione è più complessa perché so che doveva, si doveva tenere entro la fine dell'anno un'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva dei, dei bilanci ma soprattutto del piano di risanamento che eh, diciamo, accompagna eh, la ricapitalizzazione che noi abbiamo già predisposto in reazione bilancio per cui visto che l'assemblea su eh, ricapitalizzazione e ehm, piano di risanamento al contrario dei bilanci è direttamente coinvolta con eventualmente l'approvazione dei medesimi credo che anche su questo i consiglieri debbano avere delle indicazioni perché sforeremo la data del 31 dicembre che è domani e, per capire quando in realtà potranno, eh, potrà concretizzarsi la fase di approvazione dei bilanci anche in virtù del fatto che a me risultano eh, o risultavano quantomeno mancanti le eh, relazioni del collegio sindacale e del collegio dei revisori, ehm, proprio sui, ehm, sui bilanci e sul piano di risanamento che sono strettamente legati, perché eh, nell'approvazione di uno e nell'approvazione dell'altro risiede poi la soluzione per il, la, diciamo il rilancio di AMA. farmacap. Eh, eh, io sul farmacap è un grosso cruccio perché è una cosa che ho seguito da, da, dall'inizio per, per, per tanto tempo eh, mi risulta che il commissario Susanna abbia fatto un ottimo lavoro sui, sui bilanci però sono rimasto probabilmente è ignoranza mia però sono rimasto al, a quello quindi capire nel piano di eh, riorganizzazione di farmacap e nell'approvazione dei bilanci qual è, eh, qual è la, la soluzione perché eh, di, quella, eh, di quella stiamo parlando, avendo sempre comunque ribadito la necessità che Pharmagap rimanesse una società di eh, Roma capitale, ovviamente scongiurando qualsiasi altra eh, soluzione. Mi risulta che abbiamo un problema ancora aperto, se vogliamo definirlo problema, su Equaroma per ciò che riguarda i vertici per la nomina del, del Consiglio di amministrazione o del, di un amministratore unico, per cui anche su questo è un punto su cui dobbiamo ragionare. Di molti servizi è stato detto molto, si è scelta una soluzione, ancora non eh, trova diciamo, concretizzazione e vedere negli allegati del, eh, del Dipartimento la data 31-12-2021 in termini di soluzione eh, prospettata, secondo, eh, insomma, questo mi, mi dispiace e, e, mi, e mi preoccupa perché ovviamente, eh, come già stato, stato detto, bisognerebbe eh, ragionare in termini sì di prospettiva ma anche di atti concreti mentre si governa eh, la città. Su centrale dell'atto abbiamo ancora il contenzioso con Parmalat, eh, aperto che doveva essere probabilmente risolto, ma mi sembra che ancora siamo, come diciamo a Roma, carissimo, eh, a carissimo amico, Roma metropolitana, nemmeno la cito perché ne abbiamo già parlato in altre, eh, in altre occasioni, eppure su questo ehm, le soluzioni che avevamo prospettato probabilmente, dovranno essere, dovranno essere riviste, ma anche eh, in funzione del fatto che ci sono dei dipendenti che non percepiscono gli stipendi, per cui Roma Capitale sempre deve in, uh, intervenire per poter risolvere dei problemi così puntuali e così pesanti. C'è una questione, eh, anche se eh, magari non è oggetto, però una questione aperta sulla relazione che ci deve essere, ma coinvolge Ama direttamente, che è quella del, del centro carni, che fa parte comunque delle varie valorizzazioni che eh, riguardano comunque il bilancio, il bilancio di Ama e i rapporti che eventualmente eh, dovranno diciamo, nascere eh, se eh, ci saranno anche in mh, virtù del, eh, del rapporto che ci può essere con il centro agroalimentare. Tutto questo per dire un'ultima cosa e chiudo, Presidente, eh, la ringrazio se sono andato troppo lungo. Eh, o, eh, il punto fondamentale, questo è un momento utile di riflessione che ci deve eh, portare a mettere in campo innanzitutto rapidamente tutte le soluzioni per risolvere tutti questi problemi aperti, perché si è lavorato molto per centrare questi obiettivi e quindi... Eh, si devono concretizzare nel minor tempo possibile. Dall'altra ricordiamoci che le nostre partecipate sono quelle società che forniscono servizi ai cittadini e che gli interventi che facciamo in termini di razionalizzazione sulle partecipate si devono tradurre in qualità dei servizi. Io su questo insisterei molto nel, nei prossimi mesi, quelli che saranno diciamo, a conclusione di, eh, eh, di questa eh, amministrazione a prescindere da quello che avverrà, eh, avverrà in futuro perché la misurazione della qualità dei servizi e ehm, verificare quanto i nostri interventi si siano tradotti in miglioramento per la città, per, eh, per i cittadini in termini di Ehm, trasporti in termini di gestione dei rifiuti per dire le più importanti ma ovviamente eh, sono importanti anche società come Farmacap eh, o ehm, la società multiservizi Equaroma insomma tutte società che poi magari eh, più indirettamente eh, forniscono servizi ai cittadini ma sono altrettanto, altrettanto importanti volevo dire in questa, ehm, in questa direzione preoccupiamoci fortemente di andare a verificare effettivamente se tutti questi sforzi, il buon lavoro, l'impegno che abbiamo messo poi si sono tradotti in qualità dei servizi, perché è lì che poi eh, si pongono le basi per eh, gestire questa città nel, nel futuro sempre ehm, in modo migliore e modificando quelle che sono eh, le attese del di chi poi questa città la vive e la abita o perché è residente o perché per circa un 25% la frequenta, la frequenta ogni giorno. Quindi che questo sia un momento di, eh, di riflessione, di autocritica perché eh, dall'autocritica poi nascono le migliori, eh, le migliori soluzioni e, e i migliori impegni e che ci permettano appunto poi di tradurre questi sforzi in qualità dei servizi per i cittadini. Grazie.